Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e bentornati al nuovo appuntamento di Studium, eh, il primo della settimana, e fra poco ecco qua, buonasera alla professoressa buonasera, Giove, buonasera. che sarà il nostro ospite per eh, questo diciamo, primo appuntamento settimanale di, di Studium, di questo Virtual Studium. Non so se la professoressa mi sente. Sì, riesco a sentire, ti riesco a sentire. Perfetto. Allora io ne approfitto per fare una piccola presentazione nel caso, insomma, per fare gli onori di casa, ecco, diciamo. Dunque, la professoressa Giulia Giovani, lei insegna, eh, è la docente dei corsi. Tu mi senti? Ora? E adesso sì, e adesso sì. Adesso? A posto. Perfetto. Perfetto, adesso va meglio? Ok. Allora, ripartiamo con eh, la, le presentazioni, visto che ce le siamo perse un po' per strada. Dicevamo, la professoressa Giulia Giovani eh, fa parte del Dipartimento di Scienze Storiche e di Beni Culturali e insegna, eh, i, i, è docente per i corsi di lineamenti di storia della musica e fondamenti del linguaggio musicale. Quindi, come è bene aver capito, l'argomento di, di questo ciclo di studio sarà appunto la musica. Ma adesso lasciamo appunto la parola alla professoressa che andrà a introdurre questo, diciamo, questo appuntamento serale. Bene, eh, innanzitutto buonasera, grazie dell'invito, faccio a mia volta una presentazione perché Leonardo Bindi che mi sta intervistando è stato un mio eh, studente eh, nei due corsi di cui parlava, ma è stato anche un mio laureato, quindi era una conversazione diciamo in famiglia, quindi eh, molto piacere che, che sia lui a intervistarmi, anche se ogni tanto Leonardo ogni tanto perdo il tuo segnale, quindi non riesco a ascoltarti sempre bene. Eh, ma sappiamo già, abbiamo un po' concordato quali sono le nostre linee del discorso. Eh, quando Leonardo e gli organizzatori di questo studium virtuale mi hanno invitato, mi hanno chiesto di parlare della musica al tempo delle epidemie. Io devo dire la verità, l'ho trovato un po' deprimente, non perché non ci siano delle... Eh, delle musiche interessanti, anzi pochissimo tempo fa è uscita una rubrica che potete trovare online del giornale della musica con 12 composizioni scritte eh, per la peste o per il colera, quindi è una cosa che è stata fatta, vi invito a seguirla se vi interessa, ma ho proposto, ho fatto a mia volta una controproposta ovvero di riflettere come cambia la nostra percezione del tempo in questo periodo in cui siamo costretti, dobbiamo eh, di fatto isolarci dagli altri, quindi vivere una eh, nostra percezione del passaggio delle ore in modo diverso e come la musica possa aiutarci in qualche modo a capire questo tipo eh, di passaggio, di come potremmo cercare di trovare un nuovo ritmo, decidere di eh, rallentarlo, di accelerarlo una volta che Speriamo presto, riusciremo a rientrare alle nostre, diciamo, vite, nelle nostre vite eh, quotidiane e normali. In fin dei conti è piuttosto naturale, eh, in situazioni di, di shock, andare un po' a resettare quelle che sono le nostre sicurezze le nostre ciclicità. Quindi, probabilmente rallentare o accelerare i nostri ritmi quando rientreremo nella nostra quotidianità sarà un po' la condizione di tutti e eh, la riflessione musicale è partita proprio dal fatto che il concetto di tempo, di ritmo, ma anche rallentare e accelerare sono di fatto termini musicali che provengono dalla musica. Eh, certamente, diciamo in un certo senso... Eh, la musica in un periodo come questo, fra virgolette, in cui siamo costretti a rimanere appunto in caso comunque abbastanza isolati, la musica può comunque essere un valido compagno che ci può, fra virgolette, tenere compagnia durante questo periodo un po' di reclusione forzato e appunto eh, aiutarci a passare il tempo. E Appunto, come noi ben sappiamo, il tempo è uno dei concetti che sta alla base della musica, su cui si basa tutta la musica da sempre, da quando probabilmente la prima, il primo uomo ha prodotto dei suoni fino ad adesso. Sì, eh, in questi giorni in particolare poi ci rendiamo conto quanto il dato musicale ci può insegnare no? noi viviamo un tempo assoluto che è il tempo che può essere misurato oggettivamente con orologio per esempio i nostri eh, 12 giorni di, di quarantena no? e poi abbiamo quello che è cosiddetto tempo musicale che è la nostra percezione soggettiva di questo tempo che passa nel caso della musica è il nostro percepire una composizione come più veloce in realtà dal punto di vista della percezione del tempo che effettivamente occupa o addirittura più, più lenta e questo è quello che avviene quando noi passiamo le nostre 24 ore della giornata, a volte ci sentiamo appunto che il tempo sia trascorso velocemente, altre volte il contrario e questo è quello che noi chiamiamo tempo musicale, la nostra percezione ovviamente che cambia e attraverso la musica possiamo capire come anche la monotonia, anche la ripetitività di fatto possono avere un loro interesse se trattate con una certa... Consapevolezza, ma soprattutto con una bella dose di, di genio, diciamo, e di inventiva. Per questo abbiamo concordato alcuni, alcuni ascolti, no? per, per capire no? come possa in effetti venirci incontro nello spiegare, eh, se vogliamo, questi giorni. Sì, in un certo senso siamo andati comunque anche a scegliere dei nomi abbastanza importanti della storia della musica infatti ora partiremo con il primo insomma sono tutti nomi che bene o male appartengono ad un immaginario comunque collettivo quindi segno di che cioè, questo ci fa capire come certi aspetti siano stati trattati un po' da sempre e un po' da tanti personaggi all'interno della, della storia della musica e di come ognuno di essi abbia fornito diciamo il proprio concetto, ora in questo caso noi stiamo parlando di tempo, andremo a breve a vedere come tre diversi autori eh, che appartengono comunque a dei contesti diciamo, storici differenti fra di loro, però hanno saputo affrontare il menesimo termine e lo hanno diciamo, rielaborato nella loro maniera. Devo dire che c'è stato un po' l'imbarazzo nella scelta no? <ride> di, questi, di questi esempi. Ho deciso di presentarvi tre autori, come diceva giustamente Leonardo, eh, conosciuti da tutti, partiremo con, con Beethoven, ci sposteremo su Ravel, concluderemo con, con Stravinsky. Eh, quindi tre autori che tra l'Ottocento e il Novecento hanno di fatto saturato, se vogliamo, la, le rivoluzioni eh, musicali, ma per capire attraverso tre esempi molto diversi tra loro, eh, non soltanto perché vi in periodi diversi questi compositori ma anche perché hanno intenzione di, di raccontare cose diverse un'estetica diversa dicevo tre esempi che ci raccontano tre ritmi diversi nel caso di beethoven vedremo come uh, un ritmo può essere sì ossessivo ripetitivo ma non per questo uh, lo stesso ritmo la stessa composizione ossessiva e ripetitiva debba essere noiosa no? o omogenea uh, nel caso poi di, di, di di Ravel, andremo a vedere la rottura del ritmo, la routine, e poi ovviamente concluderemo con, con Stravinsky, che è il massimo, potremmo dire, del contrasto dal punto di vista dei termini e dei tempi e dei ritmi, quindi è un modo molto diverso di percepire il tempo. E il primo esempio, appunto, Beethoven è anche. Un esempio se vogliamo di isolamento molto importante perché eh, Beethoven come immagino tutti eh, saprete ha vissuto durante la sua vita principalmente già in giovane età ma principalmente durante la maturità di una condizione di handicap importante la sordità che immaginate per un musicista per un compositore in assoluto eh, che cosa possa comportare quindi un isolamento incredibile che ha fatto nascere anche questa percezione no? del genio musicale che è una percezione tutta romantica del genio musicale come di un compositore che deve essere isolato eremita emita no? nei suoi pensieri eh, nel, nel comporre in realtà le cose non stanno proprio così però ci piace anche immaginarle un po' così no? sì diciamo un po' nella torre d'avorio dei, dei grandi geni romantici a cui diciamo Beethoven purtroppo è stato condannato diciamo, Stare per delle diciamo, motivazioni che penso probabilmente lui ne avrebbe fatto volentieri a meno ecco. Beethoven avrebbe fatto volentieri a meno anche perché il Beethoven che noi conosciamo dalle lettere e dalle memorie è un animale sociale eh? cioè, eh, delle... immaginate lo Per 92 L'Allegretto è una composizione degli anni 10 dell'Ottocento. Scritta da Beethoven, quando si va in isolamento in una casa di cura eh, per cercare di, di risolvere, così, il... professoressa, c'è stato un Beh, piccolo sì, problema di connessione abbiamo perso Leonardo. Di ho perso. No, professoressa, abbiamo perso il suo collegamento, mi sa. Da dove ricominciamo? Eh, abbiamo perso da quando Beethoven diventava sordo, ecco. Sì, abbiamo perso tutta quella parte là mi sentite ora meglio ecco oh. da, ah, da dove riparto? dunque eravamo rimasti a, diciamo, alla condizione di sordità di Beethoven di, diciamo di come fosse una cosa che per lui ha condizionato molto la, la sua vita di musicista ma anche di, di persona comune sì appunto perché, perché Beethoven nelle, nelle lettere, non so se vi siete persi questo punto, ma eh, di fatto nelle lettere eh, continuava a ribadire come fosse un, un animale sociale, quindi una persona completamente immersa nella società viennese eh, del, della prima metà dell'Ottocento e noi abbiamo quindi una, delle testimonianze a volte estruggenti no, di questo passaggio dalla condizione sociale poi all'isolamento forzato no? quindi una, se vogliamo rifugire completamente eh, nella musica, Beethoven stesso che si isolava no? perché si vergognava della propria condizione perché era inconcepibile pensare che un compositore non potesse udire ovviamente e quella che vi propongo è un movimento dalla settima sinfonia all'allegretto che è un'opera composta negli anni 10 dell'ottocento quando Beethoven si trovava appunto eh, in isolamento eh, per curarsi, una cura evidentemente poco efficace eh, per il suo disturbo uditivo e eh, ho scelto questo esempio per presentarvi appunto un ossessione, no? un ritmo ossessivo la ripetizione continua di una piccola cellula ritmica è pam, pam, pam, pam, pam. in continuazione 10 minuti di musica basati no? su questa combinazione ritmica elementare Sentiremo però come, eh, a parte questo diciamo, sottostrato fondamentale, tantissimi altri elementi, quindi la melodia, l'armonia, l'orchestrazione, di fatto rendono questo movimento particolarmente eh, articolato, particolarmente curioso, uno dei più interessanti al mondo. Quindi se siete d'accordo io farei partire i primi minuti eh, di questa interpretazione affidata alla bacchetta di Leonard Bernstein. Sentirete, vi farò sentire... L'inizio fino al momento in cui questa composizione tutta scritta in tonalità minore si apre, no? quindi abbiamo un'apertura verso l'esterno. Spero che funzioni tutto tecnicamente. Riuscite a vedere lo schermo? Sì, anche se sì. in verticale, ma comunque... Allora aspetta. <ride> All sfumarlo ma eh, non abbiamo tutto il tempo vi lascio diciamo il, il dubbio di sentire da soli come va a finire no? quindi un ritmo ossessivo però direi tutt'altro che monotono non so come la pensate voi Beh, e appunto andando avanti nel, nel nostro percorso eh Diciamo, chi si è occupato di questo tema del tempo troviamo un altro grandissimo compositore, uno dei più importanti, che è appunto Ravel, che noi tutti, o Ravel forse è più corretto, che noi tutti conosciamo diciamo, per il volero, ma che però nella sua diciamo, carriera insomma, artistica ha composto altre grandissime opere, come quella che andremo appunto ad ascoltare e che vi presenterà la professoressa tra pochissimo. Uh, sì, Ravel perché è francese no? un compositore francese uh, di origine basca però uh, che è nella prima diciamo, generazione di compositori che ha l'occasione in Europa di ascoltare il jazz che proviene dagli Stati Uniti le prime orchestre orientali grazie all'esposizione universale di Parigi e anche un ascolto delle musiche popolari insomma, quindi uh, diciamo un'apertura no? rispetto ad altro uh, se guardiamo ai nostri confini diciamo, dell'Occidente di un movimento, diciamo, che eh, ha come manifesto una spersonalizzazione della musica cioè vuol far diventare la musica un gioco meccanico e il bolero, appunto che citava prima è proprio questo no? un gioco meccanico, una ripetizione ossessiva anche in questo caso di un ritmo e di una melodia, ricordiamo il bolero è una composizione concepita per essere ballata, no? quindi noi quando l'ascoltiamo come musica d'orchestra ci perdiamo una parte molto importante che era quella del balletto affidato a Ida Rubinstein e pensiamo che il bolero di Ravel è del 1928 eh, negli stessi anni Fritz Land. Hang, appunto porta sugli schermi Metropolis nel 1927. Di pochi anni dopo sono i tempi moderni di Charlie Chaplin nel 1936. Quindi è un periodo in cui la riflessione sulla macchina e soprattutto su questa modernità eh, che è schiava eh, della macchina che è ossessionata dalla misurazione del tempo ossessionata da questa ciclicità che è una ciclicità eh, meccanica di fatto è la stessa eh, ossessione che ci portiamo noi eh, oggi no? eh, che viviamo costantemente con l'orologio eh, in mano e in, nello specifico Ravel cosa decide? Decide di ribadire questa ciclicità, questa meccanicità tipica dei suoi tempi e di conseguenza anche dei nostri ma allo stesso tempo imparare anche a rompere la routine e nelle sue opere utilizza come simbolo ovviamente l'orologio no? per raccontare anche una storia di punizione, di riscatto, di mutamento e per questo ho scelto per voi un frammento, sono due minuti soltanto all'interno di un'opera un più ampia che si intitola l'enfano e le sortilege, il bambino e gli incantesimi, che è un'opera del 25, eh, che è una fiaba, una fiaba che racconta di un bambino particolarmente eh, vivace che viene punito eh, dalla madre, viene combina di tutti i colori e tra le altre cose demolisce la pendola di famiglia quindi l'orologio di casa tutti gli oggetti, gli animali che sono stati colpiti da questo bambino in un moto di ira eh, di fatto si eh, ribellano contro, contro di lui, quindi anche l'orologio eh, si ribella, ma quando vede tutti gli oggetti, quando vedono che il bambino alla fine tenta di curare uno scoiattolo che però prima aveva eh, martoriato, si rendono conto che con questo gesto di fatto ha risolto una situazione, quindi si scusano e riaccompagnano il bambino dalla madre. Quindi un piccolo eh, diciamo, episodio dove questo orologio rotto Canta innanzitutto, eh, continua a suonare in continuazione, ding, ding, ding, ding. sentirete il testo in francese, ci sono i sottotitoli in italiano quindi lo potete seguire senza problemi e conclude questo frammento l'orologio dicendo ve lo leggo, ehm, che da quel momento non, non riesce più a nascondere la propria vergogna. Io che suonavo le ore dolci, l'ora di dormire, l'ora di svegliarsi, l'ora in cui deve arrivare chi stiamo aspettando e via discorrendo. Quindi un orologio che ha smesso di segnare la ciclicità eh, del nostro modo di vivere. Vi preparo, ascolto.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 Heureux de dormir, heureux de veiller, heureux qui ramène celui qu'on attend. Heureux béni, on a qui le méchant enfant. Peut-être que s'il ne plus mutilé, rien n'aurait jamais changé. e via discorrendo insomma. beh ecco, una cosa che salta subito all'occhio è mh, come il rapporto a differenza di quello che abbiamo visto prima di, di Beethoven l'importanza del rapporto che ha in questo caso la, la musica con la danza, di come le due cose si intreccino eh, profondamente e quindi l'una diciamo eh, viaggia parallela all'altra e crea questo connubio che di una certa insomma, potenza quindi anche fa vedere come la musica eh, diciamo, abbiamo visto appunto viene raffigurato questo concetto del tempo attraverso l'attore appunto vestito quasi da ingranaggi di, di un orologio quindi viene un po' cercato di raffigurare appunto il concetto di tempo prima messo in musica dal, dal compositore e successivamente portato sulla scena anche diciamo in un certo modo provata ad essere raffigurata, quindi si vede anche come le due cose cercano di, di andare avanti di, di pari passo e non a caso il, diciamo, il prossimo compositore che andremo diciamo, a, ad analizzare o comunque a presentare, forse mi, correi, mi può correggere se sbaglio, colui che Forse di più nella storia della musica ha avuto un rapporto stretto con la danza, cioè che ha creato un connubio veramente importante con quest'altra forma di arte. Che è appunto Igor Stravinsky uno dei compositori che più ha lavorato a contatto con i coreografi e con i ballerini, anche Ravel, devo dire, ma Stravinsky in particolare è un emblema per questo il Novecento di fatto è un periodo in cui eh, vanno a compiersi una serie di connubi fra le arti eh, molto importanti e quello tra la musica e la danza ovviamente è uno di questi, in particolare Stravinsky ha la fortuna eh, di vivere nel periodo in cui viveva anche Sergei Diaghilev che era un grande eh, diciamo, organista un grande animatore culturale russo che viveva con la sua compagnia di, di ballo appunto chiamate Balletti Russi a Parigi, quindi moltissime delle composizioni di Stravinsky ma in generale dei compositori della, della sua epoca sono legati al balletto e a quali ballerini vedremo come eh, la la sagra della primavera che, che ascolteremo sia legata in particolare a paslav nijinsky che è uno dei, dei grandi protagonisti della, della danza del novecento cantato anche se vogliamo da battiato no? nella prospettiva neschi eh, quindi troviamo una serie di, di personaggi incredibili che riescono a collaborare tra loro e nel caso di stravinsky troviamo una concezione del tempo inaudita fino a quel momento calcolate che la sagra della primavera è una composizione del 1913 quindi è passato più un secolo no? dalla sua prima ma è ancora oggi una composizione un balletto eh, che desta scandalo no? per quanto è già è stato rivoluzionario più di cento anni fa nello specifico con, con Stravinsky vediamo come eh, alcuni elementi, le composizioni di Stravinsky, la saga della primavera in particolare, sono basate sul contrasto ritmico. Quindi vedremo come due elementi molto diversi fra loro, pur condividendo no? nello stesso eh, spazio sonoro, si esprimono contemporaneamente con due linguaggi metrici diversi, no? un po' se, come in questi giorni che ci troviamo tutti a convivere no? in casa, in spazi piuttosto stretti, eh, cosa alla fine... Eh, vale la comunanza, è no? il senso di, di, di collettività, eh, però il bisticcio diciamo, è sempre eh, dietro l'angolo no? e questi contrasti sono condizioni connaturate alla fine nel, nel vivere sociale, no? non soltanto eh, in questi giorni. E eh, la curiosità legata alla sagra du Printemps, alla sagra della primavera che ascoltiamo è che ad essere protagonista di questo eh, balletto non è un individuo, anzi l'individuo è proprio ricacciato sullo sfondo, ma è la collettività perché la saga della Primavera racconta un rito pagano che propizia appunto l'inizio della, della bella stagione che è frutto di un codice che è condiviso da un'intera tribù, quindi è un racconto eh, sociale molto molto importante fatto di contrasti. Vi farò ascoltare l'inizio, proprio eh, vedremo mh, i primi passi di danza che aiutano un po' a capire questi contrasti ritmici questa poliritmia eh? ma vi prego di ascoltare con attenzione in particolare si sentirà un po' basso ma perché è la, la sonorità della, della composizione non il volume del, del mio computer la solo del fagotto iniziale che dà inizio appunto a questa eh, scoperta eh, della ritualità un fagotto che suona una nota molto acuta e crea una situazione di staticità di attesa per appunto, quello che arriverà dopo, ovvero il risveglio eh, della natura, è una danza particolarmente concitata che esprime proprio eh, le forze della natura che si sprigionano. Provo a farlo ripartire. Anche in questo caso compio questo sacrilegio e chiudo, ma insomma vi invito a, ad ascoltarli in autonomia, avete tempo. Intanto ci sarà la sezione del, del, insomma, della diretta dedicata ai consigli insomma, per gli ascolti, Però vorrei sottolineare anche la, la bravura del, insomma, dei ballerini comunque a fare delle coreografie su dei ritmi e dei tempi così complessi, cioè, non è una cosa da poco... Cioè, È una concezione al... di, di danza completamente diversa rispetto alla danza ottocentesca, no? il bagalletto d'avanguardia che inizia proprio in questo periodo e compirà un ciclo particolarmente ampio, passando per illustri coreografi e ballerini, che eh, alla loro epoca veramente gettarono eh, grande scandalo no? nella, nella società, proprio per, per la loro fisicità dirompente, se vogliamo. Comunque. Immagino che saremo quasi in conclusione, eh, vorrei sottolineare come eh, di fatto musica non è soltanto necessaria o importante per capire eh, quello che, che ci circonda, ma eh, di fatto è anche un sottofondo per le nostre giornate. In questi giorni eh, forse ce ne accorgiamo eh, ancora di più, no? Eh, certamente, diciamo che passare tutte le nostre, diciamo, 24 ore in casa magari per i più fortunati che hanno un giardino comunque confinato in uno spazio abbastanza stretto può non essere facile quindi appunto la musica anche intesa come un qualcosa che non sia un ascolto che richieda una certa anche attività diciamo celebrale ma anche può essere un qualcosa di semplice sottofondo e è appunto anche un qualcosa che nel corso della storia della musica si è visto e si è avuto andando avanti nel corso del novecento, quindi arriviamo ad un certo punto in cui la musica diventa anche semplicemente accompagnamento, un qualcosa quasi come se fosse un oggetto di decorazione, come può essere un mobile ecco. per intenderci, quindi in un certo sì, senso sì. anche come... Sì, la, la musica quando diventa pervasiva e soprattutto quando sdoganamento, potremmo dire delle moderne tecnologie di, di, di riproduzione, eh, non abbiamo la necessità di un'orchestrina da camera in casa per, per ascoltarla no? e quindi proprio nel novecento si sdogana quest'idea della musica di sottofondo e eh, se avete voglia no? di arredare diciamo, i vostri spazi eh, casalinghi con una musica di sottofondo di qualità, il consiglio non può essere che quello di ascoltare Eric Sati, che è un compositore che <coughs> scusate, eh, dichiara espressamente che la musica, la sua musica, quella da, che lui chiama proprio d'arredamento, music d'amoplement, eh, cos'è? è una musica che ha la stessa funzione della luce, del calore dei comfort in tutte le loro forme e dice anche per uscita lettera, perché è delizioso chi non ha mai ascoltato musica d'arredamento ignora la felicità, quindi direi che è quasi una sfida no? che, che di, ci, ci lancia in questo periodo Beh, eh, direi proprio di sì. Ora, nel caso, non so se diciamo fra, fra il pubblico c'è qualche domanda per la professoressa, se no, noi in caso possiamo diciamo concludere brevemente con qualche altro consiglio di ascolto, oltre appunto a questi che abbiamo già citato durante appunto tutto l'intervento, e, e poi comunque salutarci e darci un appuntamento con i prossimi appuntamenti di studio, che ricordiamo continueranno a tenerci compagnia. Ancora per qualche settimana, ecco il programma è bello ricco, quindi lascio la parola alla professoressa in caso abbia magari qualche altro piccolo consiglio di ascolto io vi, vi consiglierei ovviamente di, di, di concludere perché abbiamo soltanto sentito dei, dei frammenti no? le composizioni che, che oggi in qualche modo abbiamo presentato attraverso i link immagino che, che, che metterete eh, a disposizione legate a delle grandi interpretazioni di direzione d'orchestra a cui aggiungerò appunto un esempio della musica d'arredamento di Satie, eh, proprio una parte dedicata a un salon musicale quindi entreremo un po' con la fantasia in un bistro francese di novecento ma permettetemi di concludere con uh, un consiglio che se vogliamo un consiglio in parte musicale in parte, uh, proprio nel 2019 è uscito un bellissimo libro di Murakami Arruzzi. abbiamo perso un pezzettino perso? ma adesso mi, mi sentite? sì sì ora <ride> sì abbiamo perso proprio il momento del, del nome <ride> mannaggia un attimo che nel frattempo il mio telefono sta morendo. Eh, è uscito, dicevo, nel 2019 un bellissimo libro di Murakami Aruki intitolato eh, Assolutamente Musica, che consiste in una serie di conversazioni con il direttore d'orchestra Ozawa che è stato uno dei grandi interpreti eh, del secolo passato, ma anche del, del, del millennio eh, presente, dove... Eh, ci sono tantissimi suggerimenti per quanto riguarda gli ascolti musicali, ma anche delle letture particolari proprio sul modo di intendere il tempo e i ritmi da parte di musicisti diversi. Quindi non soltanto dei, dei suggerimenti di ascolto, ma anche dei suggerimenti di lettura, potremmo dire. Bene, noi ringraziamo la professoressa Giovani Grazie per il modo. suo intervento. L'appuntamento, come detto in precedenza, è per le prossime diciamo, conferenze di Studium che ci terranno compagnia per questo, speriamo, non troppo lungo periodo di quarantena. Un saluto e alla prossima. Buonasera a tutti.